Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, un nuovo video di domenica, video delle pulizie e devo farmi il letto, quindi mi accingo a fare il letto e a pulirmi la mia camera a dopo. E niente ragazzi, allora mi ha appena fatto il letto. Un po' le mani sul telefono, ma non so come mettermi e, e niente quindi, praticamente, ehm, come dire. Scusate un attimo, che mi metto a posto, ok, allora, ehm, non ho nulla d'altro da fare. Tra poco farò un make up. Un video non, non lo chiamerei tutorial, però un video di make up perché mi va proprio a me di fare un video di make up ovviamente mi sistemano i capelli perché così eh, sono inordabile e, e niente scusate vabbè posso stare fermo quindi vabbè ok allora che dire di bello mm. Sono ancora eh, un po' sonnata, perché non so se si nota, però sono sonnata. Come dico sempre, il caffè non mi fa un piffero perché non mi fa un bel niente. Se sì, un po' mi fa, mi destabilizza un po' le, il sonno che ho. Però non mi destabilizza, nel senso che me lo toglie un po'. Ma dopo un po' però, perché mi sono alzata alle 7, 7 e un quarto, e alle 8 ero già... In piedi infatti, no vabbè ero già in piedi già prima delle, 7, delle 8 alle 7 barra 6 Allora alle 5 mi sono svegliata che per carità di dio non sapevo neanche io come cavolo ho fatto a stare, a stare sveglia Perché non, avevo troppo caldo, io ho due coperte, io mi compro con due coperte perché c'è un freddo una volta, non lo so perché Comunque vabbè e, e niente questo è quanto eh, oggi non mi faccio la stanza quindi cambio di programma e eh, me la farò un altro giorno la camera cioè domani si spera perché tutte le volte faccio così poi non ho mai voglia ma stavolta mi tocca proprio farmela Ciao. e niente dai ragazzi io vi saluto qua ci vediamo in un altro video a parte ciao